Buonasera a tutti, eh, questo è il primo appuntamento del ciclo a tu per tu con i, con i classici, stasera eh, parlerò, dialogherò con Giorgio Ierano che saluto, eh, il tema è dalla divina fornita all'omore liquido l'eros degli antichi e dei moderni, il ciclo ha una eh, senso eh, molto preciso. Vuole essere eh, l'occasione per eh, dialogare con eh, autori e autrici della casa editrice che si sono occupati dei temi in discussione con l'obiettivo di eh, mostrare, eh, di mettere in luce eh, come i classici, eh, espressione con la quale intendiamo in questo caso i classici greci e latini, rappresentino uh, uno straordinario repertorio di inizi inizi di punti di riferimento per quelli che sono uh, grandi nodi grandi aspetti uh, della nostra cultura ancora oggi siamo ovviamente perfettamente consapevoli e con questo supero rapidamente l'argomento del fatto che per molti aspetti ci sia una distanza incolmabile tra culture antiche e cultura contemporanea ma ci sono molte assonanze e soprattutto c'è la possibilità questo è il punto, questa è la sfida eh, di avviare un confronto un dialogo eh, tra eh, il mondo antico e quelle che sono le nostre sensibilità i nostri problemi, i nostri punti di vista i nostri modi di sentire un dialogo ricco, eh, un dialogo eh, fecondo. Eh, il tema che abbiamo scelto stasera con Giorgio Ierano è eh, un tema ovviamente eh, affascinante. Eh, parliamo di amore, nel titolo ci siamo riferiti in tesa, ehm, a all'amore liquido, che è il titolo di un celebre libro di eh, Zygmunt Bauman da noi pubblicato con grande successo e grande fortuna. Eh, ma eh, vogliamo parlare in primo luogo eh, dell'Eros degli antichi e eh, Giorgio Ierano, che insegna letteratura greca all'Università di Trento, ha dedicato a questo tema, un aspetto di questo tema, eh, un volume che abbiamo pubblicato, Il mare dell'amore, Eros, tempeste, neofraggi nella Grecia antica. Veniamo subito eh, in, in argomento. Eh, Giorgio eh, Eros eh, nel, nel nostro linguaggio quotidiano eh, per Eros intendiamo in termini molto generici e generali eh, un'espressione che indica un'ampia sfera della eh, nostra vita sentimentale e sessuale l'Eros è più come dire una metafora un simbolo, un'immagine eh, eh, alla quale in qualche modo ci riferiamo Um, si può dire che la stessa cosa uh, fosse per i greci cioè chi è Eros in primo luogo perché questa è una prima differenza uh, credo fondamentale di confronto, di dialettica tra uh, cultura antica, cultura greca e cultura contemporanea certo, certo. e grazie intanto per, uh, per l'invito e, sì, la differenza radicale sta in questo, se ne rende conto credo chiunque legga i frammenti, per esempio, dei lirici greci, dove vede che quando, e succede molto spesso, si parla dell'esperienza amorosa, il fraseggio, il lessico che descrive eh, l'innamoramento non è mai «io amo», «io mi sono innamorato», ma è in genere Eros mi possiede, Eros mi travolge, Eros mi sconvolge. Ecco, dietro questo lessico c'è un'idea uh, un che appunto non è solo letteraria, non è solo metaforica, ma appartiene proprio alla realtà religiosa sacrale del mondo greco. Cioè Eros è effettivamente una divinità, eh, come gli dei dell'Olimpo è una divinità che ha la sua storia è una divinità a cui sono dedicati dei culti la prima volta che lo vediamo comparire come divinità è in un famoso poema dell'epoca arcaica che è la Teogonia di Esiodo che è dedicata appunto alle nascite e alle origini degli dei ed Ero sta lì sta tra le divinità primordiali, nasce subito dopo il caos insieme alla terra ma anche nell'esperienza quotidiana eh, dei greci eh, erano noti, esistevano in varie città, luoghi di culto, santuari di Eros. Ce n'era uno famoso a Tespie, che era una piccola città della Beozia, nella Grecia centrale. C'era un altare di Eros ad Atene e da questo altare partivano delle corse dei giovani, degli efebi con le fiaccole, quindi si facevano delle feste in onore di Eros. Come ogni dio, Eros aveva le sue immagini, aveva le sue statue e noi più o meno abbiamo presente un'iconografia di Eros che è arrivata fino a noi, che è quella del bambino, del puttino con le ali e associamo in genere questa immagine a un'idea di leziosità e di carinagine. Eh, in realtà io credo che anche il bambino con le ali nella, nella visione greca fosse associato più che altro all'idea dell'insensatezza, de dell'insensibilità di Eros, dell'assenza, come dire, totale di scrupoli e di freni. Era Freud che diceva che i bambini sono perversi polimorfi, quindi non necessariamente raffigurarlo come un bambino è un'idea, è un modo per darne un'idea, come dire, leziosa e, e garbata. Ma soprattutto nelle prime immagini, non era necessariamente un bambino, era un giovane talvolta barbuto, era comunque un giovane aitante e muscoloso, per esempio proprio la statua che Prassitele, uno dei più grandi scultori dell'antichità nel IV secolo, scolpisce per quel santuario di Tespi in Beozia, ce lo raffigura come un giovane aitante. Una sua caratteristica comunque, che sia bambino che sia ragazzo, è quella di avere le ali. E anche questo è un dato mh, su cui spesso non ci soffermiamo, però nella mitologia greca i demoni, le creature divine che erano provviste di ali, erano in genere creature legate alla dimensione della morte delle divinità inferi. Hanno le ali le arpie, che sono questi mostri, come sapete, che si avventano con i loro artigli sugli uomini. Hanno le ali e le sirene, che nella mitologia greca erano metà donne e metà uccelli. È alato il demone stesso della morte, cioè Thanatos, che è la personificazione della morte, è raffigurato sempre nell'arte antica come un giovane con le ali, al punto che noi a volte non riusciamo a distinguere l'immagine di Eros nella scultura, nell'arte antica, da quella di Thanatos. E allora iniziamo a capire che questo ragazzo alato, eh, prima di diventare il puttino grazioso che, che usiamo anche per le feste di San Valentino, è un demone rapace, un demone distruttore, un dio che assale, che travolge e eh, che con le sue ali arriva all'improvviso e, come diceva Uh, già Omero par parlando della dea Deafrolite, travolge la mente anche degli uomini più saggi. E del resto in Esiodo, quando appunto compare come divinità, uscendo dal caos primordiale, Esiodo ci dice, verso 116 circa, i seguenti della Teogonia, che Eros è colui che doma la mente e la volontà degli uomini e degli dei. E poi ci aggiunge un aggettivo che noi ritroviamo in molti testi della poesia greca dedicate a Eros. L'aggettivo in greco è lusimeles, che è un composto con il verbo luo, che significa sciogliere, dissolvere, e un sostantivo mele, che significa parti del corpo, membra. Quindi Eros è colui che scioglie le membra, che dissolve in qualche modo la forza del corpo. C'è anche qui un frammento famosissimo di Saffo, Eros di nuovo che scioglie le membra, mi sconvolge, dolce, amara, invincibile, belva. Ecco, questo lusi Melessi, io ricordo per esempio una vecchia traduzione di Ettore Romagnoli, un illustre grecista di più di un secolo fa, che traduceva Lusimeles con qualcosa come che dissolve ogni cura nel suo linguaggio arcaico, cioè dando l'idea che questo sciogliersi fosse qualcosa che, come dire, avesse a che fare con un certo languore, con il languore dell'erotismo. Ma non è esattamente così, perché se noi seguiamo, per esempio, la traccia di questo aggettivo che troviamo associato a Eros nella sua prima apparizione nella teogonia, Vediamo che questo è un aggettivo tipico, formulare, per esempio per il sonno, altra figura che era rappresentata in genere come un ragazzo alato. E fin qui potremmo starci, potremmo dire in fondo anche il sonno ci rilassa, ci dà una condizione che può essere di riposo, se non di beatitudine. Però se poi andiamo a leggere nei poemi epici, nell'Iliade, quando è che si sciolgono le membra? di un uomo, Beh, per esempio nell'Iliade quando l'uomo muore, quando i guerrieri vengono uccisi durante la battaglia nell'Iliade la frase formulare che usò Mero è sempre la stessa fu colpito dalla lancia e gli si sciolse il corpo allora qui iniziamo a capire che eh, Eros con la sua figura di demone alato con il linguaggio che lo caratterizza, è inserito in una costellazione eh, appunto di divinità estremamente minacciose e pericolose. Ciò che accomuna il sonno, la morte e l'eros è che sono stati di abbandono totale, sono stati in, di non controllo di sé. E sono stati in cui l'uomo non è più padrone di se stesso, non ha più la possibilità di dominare le sue azioni e il suo pensiero ed è in balia di qualcos'altro, di una forza superiore, esterna, di una costruzione oggettiva. Bene. Quindi, eh, Giorgio, in qualche modo possiamo dire che una prima grande differenza, meno ovvia di quello che possa sembrare, che Eros nella cultura greca è una forza operante, per così dire, nella vita umana, è una forza insidiosa e pericolosa. Però um, una, una domanda, o se vuoi, una precisazione. Che cosa ha questo a che fare con una delle grandi o alcuni dei grandi testi? Della filosofia greca c'è cioè i dialoghi platonici, questo eros, l'eros platonico eh, in particolare del, del Simposio e del Fedro. Che cos'è rispetto a tutto ciò che tu hai raccontato? Beh, l'eros platonico Beh, è in larga parte eros... una straordinaria invenzione. No? Noi finora abbiamo parlato di Esiodo, di Saffo, quindi di testi che stanno nell'età arcaica. Eh, VII, VI secolo a.C. Uh, Platone si misura con questi testi, con questa tradizione, però ci gioca e la rovescia. Per esempio nel Fedro Platone dice eros è una forma di mania. Che cosa significa mania in greco? Per noi mania significa una fissazione avere un'ossessione per qualcosa, essere maniaco del calcio, dello sport e così via. Mania, propriamente, nel lessico greco, invece, indicava la condizione di chi è posseduto da una divinità, di chi è posseduto anche qui da una forza sovrannaturale ed esterna. Per cui Platone fa l'elenco di tutte le varie forme di mania, lui ne elenca quattro, per cui dice, per esempio, c'è quella poetica, per cui il poeta canta non perché lui sia capace di suo di cantare, ma perché è posseduto da una divinità che è la Musa, che entra dentro di lui e gli permette di cantare. La profetessa di Apollo, Delfi la Pizia, eh, non ha delle virtù particolari, ma è il dio Apollo che entra dentro di lei e lei, in virtù di questa mania, di questa possessione da parte di Apollo, è in grado di fare profezie. E allo stesso modo dice, l'innamorato chi è? È uno che è posseduto da un dio, da questo dio che si chiama Eros. In questo lui segue, mh, perché l'idea che Eros sia mania era già stata detta, che sia follia, ma in questo senso di possessione divina, era già stata detta molte volte prima di Platone. Però Platone alla fine che cosa ne conclude? Beh, se è una possessione divina, se è di mezzo una divinità, è qualcosa di positivo. Per cui è meglio essere pazzi che essere saggi, perché la follia è sacra. E questo è un rovesciamento paradossale del pensiero comune, per il quale è meglio avere la testa a posto che essere fuori di testa. E qualcosa di simile fa nel simposio. Allora il simposio è straordinario. È ovviamente uno dei più bei testi che siano mai stati scritti sull'amore, questo dialogo che si svolge tra aristocratici, appunto durante un, un simposio, una riunione conviviale, e ciascuno di loro offre il suo punto di vista su Eros, su chi è, su cos'è Eros. Però noi spesso, siccome questo testo è così straordinariamente bello, tendiamo a pensare che rappresenti la cultura greca, che rappresenti il punto di vista dei greci. Per esempio, anche nel libro di Bauman, l'unico testo che si cita sull'Eros dei Greci è Platone, il simposio di Platone. E lì ci sono delle cose che ovviamente ci hanno influenzato. Pensate al discorso di Aristofane, quello famoso in cui dice che una volta gli uomini erano come delle palle, un'unità rotonda, e avevano quattro gambe, e quattro braccia e due facce. E poi a un certo punto, siccome erano esagerati, siccome erano arroganti, eh, siccome erano fastidiosi, Zeus li ha tagliati a metà. E da allora ciascuno cerca perennemente la sua altra metà. E anche noi, quando, forse oggi si usa meno, ma una volta parlavamo della consorte come della dolce metà, eh, abbiamo ereditato in qualche modo questa immaginazione platonica oppure quando un altro dei partecipanti al simposio che si chiamava Pausania dice "Attenzione, ci sono due tipi di amori, due tipi di afroditi, ce n'è una volgare, Pandemios che appartiene al popolo, che è l'amore puramente carnale e sessuale, ma poi ce n'è una celeste, Urania, che invece è un amore spirituale, sublime" E anche questo, quando Tiziano dipinge l'amor sacro e l'amor profano, c'è dietro questa lezione platonica. Il problema è che queste cose prima di Platone non, non, non le aveva dette nessuno, se le inventa lui, questa distinzione tra un'afrodite volgare e un'afrodite celeste, per esempio, non esisteva nella cultura greca in precedenza. Quindi poi Platone costruisce questa idea di Eros, che è questa forza che ti porta a trascendere te stesso e ti porta verso il bello, ti porta verso il bene, eh, ti porta al di là, come dire, di un orizzonte limitato della, della tua esistenza volgare, ma è appunto la, una grande invenzione anticonformista rispetto alla cultura greca del tempo di un grande ingegno. Bene, eh, eh, torniamo, eh, abbiamo identificato questa divinità, molto potente ehm, ma ehm, credo che sia importante ehm, definire eh, anche eh, tutti i modi eh, o tutte le maniere eh, di ehm, eh, esprimere rappresentare eh, l'amore nella cultura greca eh, se eh, andiamo su, su, sul piano del linguaggio eh, eros non è l'amore è in realtà un tipo di, di amore. E, e come, come potremmo, per così dire, descrivere l'arco di espressioni che designano le, le diverse forme di rapporto amoroso? Sì, esatto. In effetti tradurre Eros semplicemente con amore non è sbagliato ma improprio o quantomeno insufficiente. Eh, perché ero in realtà propriamente il desiderio e poi per dire l'amore, per raccontare quell'esperienza complessa che è l'amore i greci in realtà avevano anche altre parole eh, beh, uno, una persona autorevolissima che ha messo ben in luce questo aspetto è Papa Benedetto XVI, Joseph Ratzinger che da uomo colto, da grande lettore dei classici, nel 2005 ha fatto un'enciclica che proprio parte e ragiona sulla base delle differenze fra l'eros degli antichi e l'amore cristiano. E questa enciclica che si chiama Deus Caritas Est, Dio e Amore, che viene pubblicata nel 2005, e Papa Ratzinger, Papa Emerito, inizia proprio notando una cosa, eh, eros, nei Vangeli, è una parola che non c'è, non esiste. Nei Vangeli si parla spesso di amore, perché Cristo è amore, ma si usa un altro termine, che è agape, e lui dice che sono due termini radicalmente diversi. Ecco perché eh, Perché Eros, appunto, da un lato è il desiderio, è la libido, è la voglia smaniosa di avere o di ottenere qualcosa. Per esempio, già nei poemi omerici, ecco, in Omero, al contrario che in Esiodo, Eros non compare come divinità. Eros compare solo come nome comune, come sostantivo. Però anche lì è la smania di avere qualcosa, che può essere, per esempio, anche il desiderio di gloria, il desiderio di potere, il desiderio di combattere. Però, quindi, non è necessariamente solo il desiderio erotico e sessuale, ma è una smania che ti prende e che non è governabile, che ti conduce a voler possedere afferrare qualcosa. Ed è, lo dice il Papa stesso, Ratzinger lo diceva, no? eros è qualcosa, nella mentalità greca, che non nasce dal pensare e dal volere, queste sono parole sue, ma in qualche modo si impone all'essere umano. Ed è esattamente così, perché Eros non è un sentimento, non è un impulso soggettivo, non è un moto interiore, ma è una forza oggettiva, un'azione esterna. È una schiavitù alla fine. È la schiavitù appunto del demone che confonde la mente, che ti fa perdere la ragione e che ti fa assumere comportamenti Uh, che, ti portano, che portano l'uomo fuori dal suo baricentro, dal suo ancoraggio alle regole della razionalità e spesso anche a quelle della, della comunità. Ma è comunque qualcosa sempre di unilaterale. Non descrive una relazione, descrive un impulso. Poi, perché si realizzi la relazione, il greco che cosa deve fare? Deve invocare colei che è unica può, quando ci riesce, tenere a bada anche Eros, cioè Afrodite, la dea Afrodite, che, eh, di cui Eros è seguace e, che poi, e di cui viene considerato poi anche il figlio. Per cui noi abbiamo poesie come quelle di Saffo, che invoca la dea Afrodite perché scende, e lei scende dal cielo col suo carro trainato da, da Passerotti, perché faccia in modo che colei che lei desidera ricambi il suo desiderio e quindi si possa realizzare questa bilateralità del desiderio e si possa realizzare quello che i greci chiamavano ta afrodisia, le cose di afrodite, che concretamente era il rapporto sessuale. Quindi Eros non è sinonimo d'amore, non esprime la relazione tra due persone, ma solo l'impulso di una verso l'altra, ed è un impulso appunto che attraversa la persona, non nasce all'interno, ma nasce da questo condizionamento. Invece per indicare il rapporto d'amore inteso come scambio, come affetto, come relazione, i greci avevano altri termini. Beh, uno per esempio era filia, che è una parola ricchissima di significati, che spesso assume anche il significato di amicizia, ma è la relazione d'affetto che può legare due sposi, che può legare un genitore a un figlio, che può legare appunto due, due amici. È un rapporto di affetto in questo caso reciproco, in questo caso liberamente scelto tra due persone, non imposto dalla forza sovrannaturale di, di Eros. E poi c'è il termine a cui faceva riferimento Ratzinger, agape, che è il termine che troviamo nei Vangeli, cioè quando Gesù dice amerai il prossimo tuo come te stesso, usa appunto il verbo agapao, che è questo verbo dell'amore come affetto. E quando nella prima lettera di Giovanni, sempre nei Vangeli, che è la lettera con cui Ratzinger apre la sua enciclica, eh, si proclama che Dio è amore, e il greco dice appunto Dio è Agape. E quindi questo poi ci dice Ratzinger, no? da un lato l'eros come forza esterna, come imposizione sovrannaturale, come tirannia oscura e terribile, e dall'altro l'agape come libero e reciproco patto d'affetto che unisce gli uomini tra loro e che unisce anche Dio alle sue creature. Io mi permetto sommessamente ovviamente di fare non una correzione, ci mancherebbe, ma una piccola aggiunta a quello che dice il Papa. Cioè Agape in realtà non è solo però parola cristiana, non nasce nei Vangeli. Agape è una parola che è il verbo agapao che troviamo già alle origini della letteratura greca. Quando Odisseo arriva a Itaca, e Penelope non lo riconosce subito perché non si fida e lo mette alla prova, come sappiamo, alla fine capisce che è veramente suo marito che è tornato, e i due sposi si amano, sono uniti appunto da filia, come, come direbbero i greci, come dice Omero, Penelope si scusa e dice «perdonami se non ti ho mostrato subito quanto ti amavo» e usa appunto quel verbo agapao, che poi diventa verbo centrale della teologia cristiana dell'amore. Ma che è verbo già antico e comune in Grecia. Se oggi voi andate in Grecia e volete dire a un uomo o a una donna che l'amate, le dite se agapò, che è sempre quello stesso verbo che usava Penelope e lo stesso verbo che usava Gesù nei Vangeli. Bene Giorgio, adesso veniamo uh, a uh, uno degli aspetti e chiedo di uh, in questo breve tempo che abbiamo um, di uh, mostrare eh, non solo le eh, tante differenze che ci sono uh, nel, nel linguaggio piuttosto che nella concezione eh, di, eh, di eros e, e dell'amore ma appunto di soffermarti e soffermarci eh, su come eh, l'immaginario letterario eh, della, eh, in particolar modo quello greco perché da questo punto di vista eh, i, i latini sono come dire successori e dipendenti ehm, in che misura eh, nella, la cultura che si apre un grande inizio eh, nella, nel modo di rappresentare eh, i, i, i sentimenti d'amore eh, tra persone dello stesso sesso, di diverso sesso, questo non è quello che non sia rilevante, è rilevante la modalità con cui eh, questo tipo di eh, soprattutto potenza dell'amore dell viene tradotto poi soprattutto in, in poesia e come questi motivi si siano ampiamente riprodotti nel tempo, almeno quasi per così dire. Un, non dico un archetipo, ma un modello che certamente si può poi riprodotto nel, nel tempo. Giorgio, microfono, microfono. Perdonate, avevo silenziato il microfono. No, dicevo che esattamente hai ragione tu, cioè che sul fatto che il sesso è assolutamente irrilevante, nel senso che il linguaggio dell'amore omosessuale, quello dell'amore eterosessuale, sono sostanzialmente identici nella poesia greca antica. E hai ragione nel fatto che poi il, il vero grande elemento di continuità è, come dire, quello dell'immaginario poetico e letterario. Cioè i greci inventano una dimensione letteraria dell'eros e in larga parte se la inventano loro, perché c'era per esempio una bellissima poesia d'amore anche presso gli antichi egizi, ma spesso usa immagini diverse. Ecco, loro inventano un immaginario che dura nei secoli e che arriva fino a noi. Il mio libro, che, che prima è citato, che si intitola Il mare d'amore, è una lunga storia, per esempio, di tutto l'immaginario erotico che è legato alla dimensione del mare. Il mare, che per i greci, era per eccellenza l'elemento instabile, infido, pericoloso, il luogo dei prodigi, ma anche il luogo delle insidie in contrapposizione alla stabilità della terra, diventa per eccellenza lo spazio simbolico del mare. E quindi la forza di Eros può essere per esempio paragonata a una tempesta marina, l'amante colui che è vittima di Eros, appunto, nella, nella concezione greca, è rappresentato come un naufrago o come una nave alla deriva, sballottata, sballottata dalle onde. E qui parte tutto un immaginario che arriva poi fino, agli antichi, fino ai moderni. Tirso de Molina, che era un grande scrittore spagnolo e che è quello che ha plasmato poi il il mito contemporaneo moderno di Don Giovanni, proprio nel suo dramma dedicato a Don Giovanni, scrive questo verso che io trovo bellissimo e dice una sola lettera distingue mare da amare, che è una cosa che a noi sembrerebbe nascere da un'assonanza fra i due termini, ma l'assonanza arriva dopo, perché in realtà il rapporto fra mare, salasà, e amore e desiderio, eros, esisteva già nell'antica Grecia senza che ci fosse assonanza. Oppure pensate appunto all'idea della nave d'amore, che sono dei bellissimi versi di un poeta magari non notissimo, eh, quantomeno a livello scolastico, che si studia poco a scuola, ma era un grande poeta vissuto nel secondo secolo a.C., tra l'altro nato nel, in Medio Oriente, era bilingue, parlava anche Fenicio, si chiamava Meleagro, e scrive un brevissimo epigramma in cui lui si immagina, immagina se stesso, innamorato, come una nave che però è governata dalle divinità dell'amore. Per cui dice, Afrodite è il mio capitano, Eros tiene il timone della mia anima, e tutti intorno soffiano i venti tempestosi del desiderio e quando Petrarca nel suo canzoniere scriverà quel sonetto che si che inizia coi vers col verso passa la nave mia colma d'oblio farà esattamente la stessa cosa cioè ancora una volta paragonerà lui innamorato, lui amante a una nave in balia dei flutti in balia della tempesta ma questo è solo uno degli elementi, l'ho citato adesso perché è appunto oggetto delle centinaia di pagine del mio libro, dove lo sviscero in profondità. Ma pensate anche all'idea dell'amore come guerra. E ecco qui, appunto, ha ragione Alessandro La Terza: spesso i romani sono diversi, no? Questa idea all'amor come alla guerra, che l'amore sia un grande campo di battaglia, so, per esempio, si trova in Ovidio in versi famosi no? lui diceva militat omnis samans ogni amante un soldato ma nel senso che in amore bisogna farsi una strategia che poi quella che ho Ovidio stesso per esempio nell'arte di amare eh, affida ai suoi lettori eh, l'amore richiede appunto una strategia, un impegno, un'astuzia pari a quella della, della, della guerra ma invece per i greci L'idea non era tanto questa delle strategie d'amore, l'idea era che Eros, questa divinità terribile e minacciosa, è come un nemico invincibile che ti viene incontro in battaglia. Ci sono dei versi bellissimi dell'Antigone di Sofocle, che a un certo punto il coro, e non si capisce bene perché, inizia con un meraviglioso inno a Eros, che inizia proprio con queste parole eros invincibile in battaglia eh, c'è l'idea appunto che lui sia il guerriero contro il quale non c'è scampo e che ti viene addosso e tu lo vedi arrivare ma è già troppo tardi perché quando è lì tu sei già sconfitto e quest'idea comunque appunto seppur trasformata ritorna e si prolunga per tutta l'antichità. È Un curioso e forse insospettabile epigono di questa idea, e forse anche inconsapevole, era un personaggio apparentemente abbastanza lontano, magari dalla dimensione dell'Eros, cioè Napoleone Bonaparte. E questo è un fatto storico, cioè nel 1802, ancora prima di diventare imperatore, Napoleone è primo console di Francia. E gli viene riferito che ben due granatieri della sua guardia personale si sono uccisi per, per delusioni d'amore. Allora Napoleone non ci pensa due volte e fa figgere un ordine del giorno che c'è rimasto nella bacheca diciamo, della guardia, che è un brevissimo ordine del giorno in tre punti. E lui dice: Il Primo Console ordina che si è messo all'ordine del giorno della guardia, ve lo cito proprio letteralmente, che un soldato deve saper vincere il dolore e la malinconia delle passioni, che ci vuole altrettanto coraggio nel sopportare le sofferenze d'amore quanto nel restare impavidi sotto la mitraglia, che abbandonarsi al dolore senza opporre resistenza Uccidersi per sottrarvisi significa abbandonare il campo di battaglia prima di avere vinto. Ora in realtà Napoleone era un grande soldato, qualche esperienza di Eros ce l'aveva avuto, e abbastanza infelice, specie con la moglie Giuseppina che gliene aveva fatto di tutti i colori. Però ecco in questo ordine del giorno che io trovo fantastico c'è comunque tutta la baldanza del soldato, dell'uomo moderno, dell'uomo di azione, che è convinto di poter vincere la battaglia anche contro Eros solo con la sua forza di volontà. Però forse qui i greci, forse Sofocle, avevano capito meglio la verità quando cantavano appunto di un Eros invincibile in battaglia. Grazie Giorgio. Eh, io, direi che... Eh, anzi, abbiamo credo già esaurito il nostro tempo, però eh, vedo con la coda dell'occhio che c'è una, eh, una domanda nella, nella chat che non so se riesce a vedere. Ed è una domanda eh, sul, eh, sul, er, su Eros nel Simposio: Eros come Daimon, in che misura può essere inteso come eh, figura tramite tra Apollineo e Dionisiaco? Sì. Eh, allora, in realtà, eh, allora, eh, allora anche qui, Platone parte un po' dai dati tradizionali della tradizione greca, per poi rovesciarla. Quindi anche lui dice fa una specie di teogonia, di genealogia di Eros, solo che se ne inventa una del tutto stramba. Per cui dice, Eros è un daimon, bisognerebbe discutere a lungo su che cos'è un daimon perché poi demone già per gli antichi e per noi poi è un essere un po intermedio non proprio una divinità ma un essere non ben definito che ha natura divina ma sta un po a metà fra uomini e dei lui dice un daimon che è figlio di penia che è la povertà e di poros che è l'espediente, l'ingegno, la furbizia. E quindi è uno che sente che gli manca qualcosa, ma la parte di madre, la povertà, ma che appunto ha questa paternità ingegnosa che lo spinge a raggiungere ciò che non ha, ciò che gli manca, che è il bene, la bellezza e così via. Ehm, quindi ne fa effettivamente diciamo, un intermediario questa forza che, attraversa gli uomini, li porta e li trascina verso il bello, verso il bene, verso la rivelazione, eh, la rivelazione della verità. Che sia mh, un tramite fra Dionisiaco e Apollinio non lo so, di sicuro, anche perché anche qui bisognerebbe discutere a lungo di cos'è il Dionisiaco e cos'è l'Apollinio, noi spesso ci rifacciamo a Nietzsche ma Nice era come Platone, cioè a sua volta era una figura geniale che conosceva molto bene tutta la letteratura greca perché la insegnava, ma poi la reinterpretava un po' a modo suo. Quindi quando lui costituisce questi due elementi come due principi opposti, in realtà crea un'opposizione che nell'antica Grecia non è così netta. Però sicuramente potremmo dire che Eros partecipa della dimensione dionisiaca in quanto partecipa della dimensione della mania, eh, della possessione, della follia, che è principalmente dionisiaca, anche se appartiene pure alla profezia apollinea. E partecipa della, se vogliamo, della dimensione dell'Apollineo, anche in senso nicciano, perché è comunque legato alla bellezza, cioè nella... I, I demoni alati a volte sono brutti, no? le arpie, le sirene, Non sono, eh, sono a metà fra il bello e il brutto e il seducente. Eh, eros è bello, cioè già nella teogonia eh, Esiodo lo definisce bellissimo. E la bellezza è come dire ciò che mette in movimento l'eros, cioè sempre nelle descrizioni dei poeti antichi si vede qualcosa di bello un bel ragazzo una bella donna e attraverso gli occhi la bellezza mette in moto come dire la, la, la forza del desiderio che vuole possedere quello che è bello quindi se vogliamo in un certo senso possiamo anche anche collegarlo però ecco mh, sia la definizione platonica di Eros, sia le categorie di Dionisiaco e Apollineo andrebbero forse precisate con dei discorsi su cui adesso temo non ci sia il tempo ecco, per, per farli compiutamente. Eh, Giorgio, ti ringrazio molto, ringrazio tutti quelli che ci hanno seguito. Eh, certo abbiamo potuto dare un assaggio di una materia così, così vasta e così, così ricca, spero che siamo riusciti almeno però a trasmettere l'idea di quanto siamo lontani, ma nello stesso tempo quanto siamo vicini a questo grande aspetto della, della cultura e della sensibilità della Grecia antica. Grazie a tutti. Grazie a tutti.